Buonasera, il mio nome è Rebecca Pogni, sono professore di Chimica Fisica al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e sono qui a presentarvi eh, il progetto che insieme al mio gruppo di ricerca abbiamo scelto per questo evento di Bright 2020. Il titolo del progetto si intitola Bioplastiche da mare, infatti il mio gruppo di ricerca si occupa della produzione di bioplastiche che eh, devono andare a sostituire la plastica convenzionale monouso. Le, eh, la, attualmente eh, la plastica convenzionale eh, rimane nell'ambiente eh, per sempre e sostanzialmente si, si degrada, si decompone in particelle sempre più piccole, se è abbandonata appunto, nei mari o negli oceani produ producendo le cosiddette microplastiche che poi eh, rientrano nel ciclo alimentare. Quindi è arrivato il momento di eliminare l'inquinamento da plastiche nei mari e negli oceani e di sostituirlo con qualcosa che invece si degradi nel tempo. Questo tipo di, di la sostituzione delle, delle, delle plastiche convenzionali con altri tipi di bioplastiche viene incontro anche alla strategia eh, sulle plastiche della comunità europea che prevede che entro il 2030 tutte le plastiche presenti sul mercato siano, eh, provengano da materiali, eh, da materiali di, di recupero, di riciclo e siano eh, riutilizzabili. Quindi eh, vi vorrei eh, presentare il nostro progetto. Bioplastica da mare perché le, questo tipo di bioplastica mh, viene prodotto a partire dagli scarti della lavorazione del pesce e eh, soprattutto dal, dal, dal, dall'esoscheletro dei crostacei. Infatti i crostacei, quindi gamberetti, gambere, ma anche granchi e, e aragoste, eh, presentano dei componenti molto importanti che possono essere ottenuti da loro, eh, da, da loro, dalla parte che si, che si butta via. E tra questi componenti uno, eh, il principale, è rappresentato, è rappresentato da una sostanza che si chiama chitina, è un polimero, cioè è costituito da tanti mattoncini di zuccheri, di acetilglucosamina, è insolubile e mentre la parte solubile eh, che si ottiene dalla chitina è rappresentata dal chitosano, che è il principale componente delle nostre bioplastiche. Il chitosano a sua volta è sempre un biopolimero, cioè costituito da tanti mattoncini di zuccheri ehm, che mh, presenta eh, dei de, de componenti importanti che, fa, che fanno sì, tipo del, del, del, dell'azoto, che fanno sì che, questo, che questa sostanza possa essere utilizzata per la produzione di bioplastiche attive e biodegradabili. Il progetto di cui ci stiamo occupando, e che è un progetto finanziato dalla comunità europea e di cui io eh, sono coordinatore, prevede di estrarre il chitosano dalla chitina e insieme ad altri componenti di di, di, di, di sintetizzare sostanzialmente delle bioplastiche attive attive perché il chitosano presenta delle proprietà antiossidanti e antimicrobiche e quindi il, il contenitore, il packaging eh, costituito da questo materiale eh, può aumentare il tempo di vita dei, del, dei cibi deperibili come per esempio il pesce ma nello stesso tempo una volta che in questo incarto e in questo contenitore è stato utilizzato eh, può essere mh, utilizzato come fertilizzante per le piante in quanto produce un compost di alta qualità a causa dei componenti eh, come per esempio l'azoto che vengono ridati al terreno e possono essere utilizzati per la ricerca delle piante il, il, il video presentato eh, che si intitola Bioplastica da Mare vi mostra sperimentalmente come noi eh, sintetizziamo e eh, prepariamo le nostre bioplastiche. Grazie per l'attenzione.